Buongiorno a tutti e benvenuti a questo approfondimento numero 2 previsto per Moodle Mood Italia 2020. È il numero 2 perché ovviamente prima c'è stato un numero 1 che invito tutti a guardare. Diciamo che non è propedeutico, però aiuta molto aver seguito tutto l'approfondimento 1 e possibilmente anche l'intervento che ho fatto in diretta, che era diciamo un po' per principi generali, eh, aiuta molto a capire le cose che diremo in questa prossima ora. Perché? Perché qua ci spostiamo sul punto di vista opposto, cioè non tanto di coloro che creano contenuti e sono interessati a sapere quali diritti eh, la legge riserva loro per tutelare la, la, la, appunto i loro prodotti e le loro creazioni, ma quando ci spostiamo dall'altra parte diventiamo degli utilizzatori. Qua vedete che il titolo è le regole per l'uso e il riuso di materiali didattici online e non solo, perché è chiaro che Insomma, parliamo adesso di tecnologie per l'apprendimento online perché ormai proprio in questo 2020 molto si è spostato sull'online ma la didattica si fa anche, si fa anche ancora eh, nelle aule, nei, nei convegni, nei, nei, nelle, nei corsi di formazione, di aggiornamento professionale, professionale quindi c'è anche una didattica ancora basata sul, sul cartaceo, sul distribu sulla distribuzione di materiali e sul supporto e via dicendo. Eh, appunto detto questo, sa conoscere la, la parte diciamo, dell'approfondimento 1, cioè conoscere quali sono i diritti che entrano in gioco ci rende la vita più facile anche ora, anche in questo, in questo secondo approfondimento eh, in cui l'ottica è opposta, cioè sapere, eh, per, per coloro che sono interessati a sapere quali utilizzi possono fare delle opere degli altri è utile conoscere quali sono i diritti che entrano in gioco. Capite? Quindi invito tutti a um, eventualmente, se avete del tempo che avanza, fare pausa su questo, su questo secondo approfondimento e iniziare dal, dal primo, che, come dire, come eh, diciamo, eh, prevede un percorso logico un po' più solido e, e chiaro in questo modo. Allora. Le solite slide di presentazione, eh, vi, vi, vi rimando più che altro a slide share perché è lì che troverete queste slide se vi servono proprio la presentazione slide a sé stante senza il video e le altre 150 e più slide che io prima di questo momento ho eh, sviluppato e che continuo a, ad aggiungere, ad arricchire sul mio profilo SlideShare share. lì trovate davvero tantissima roba. Anche sul mio canale YouTube troverete... Eh, corsi che sviluppano questi stessi argomenti sia dell'approfondimento 1 che dell'approfondimento 2 con molto più dettaglio quindi per chi fosse interessato e particolarmente incuriosito ad alcune slide magari può trovare un ehm, può trovare spunti per fare un passo ulteriore in quei video eh, vi invito a seguirmi eh, avrei piacere che eh, se, se, se le, le mie attività le cose che vi dico il mio approccio Piace, vi è gradito e vi è stato utile. Vogliate seguire la mia pagina Facebook, eh, il mio canale Twitter e il, il, um, il profilo su LinkedIn. Attenzione che appunto eh, Facebook è, dovete seguire la pagina e non il profilo privato perché si può creare confusione. Eh, lascio come al solito il riferimento bibliografico, il libro Didattica 2.0, in cui nel capitolo 5 ho eh, approfondito. Sono circa 18-19 pagine, quindi. Eh, una lettura abbastanza breve che possiamo dire essere la dispensa di riferimento per questi due approfondimenti, per questo corso eh, online asincrono. E, e si intitola Il diritto d'autore alle licenze open nell'attività didattica, direi un titolo molto molto descrittivo e anche abbastanza, se, se fate caso, abbastanza aderente ai titoli del, del, dei due approfondimenti di oggi. Ehm, ecco, ripartiamo da qua, cioè, questa slide l'ho usata anche... Nel, nell'approfondimento 1 cambia la freccia nel senso cambia la direzione cambia il punto di vista e vi rifaccio la domanda voi da che parte vi sentite da che parte state come soggetti che si occupano di didattica in modo attivo in modo chi lo fa per professione chi lo fa come, come dire hobby come secondo lavoro e via dicendo ma da che parte state quando fate i docenti quando create dei contenuti creativi l'abbiamo già detto nell'altro nell intervento però tendenzialmente siamo sempre un po' di qua e un po' di là, è difficile essere nettamente sul lato arancione o nettamente sul lato blu perché, perché in, in modo, cioè la, la creatività digitale ci spinge sempre a muoverci a cavallo di quella riga bianca che vedete, che vedete lì in mezzo. Ora però, in questa prossima ora eh, cercheremo di guardare eh, la, la materia secondo il punto di vista blu, cioè secondo il punto di vista degli utilizzatori, di coloro che eh, utilizzano opere già create in precedenza da altre, da altre persone e vogliono sapere quali, in quali limiti e in quali termini possono farlo, possono riutilizzare le opere di altri. E ho diviso il, il seminario in due, in due grandi parti, no? una che vedete si intitola, che è questa la prima, ehm, pubblico dominio e altri casi di libero utilizzo delle opere, cioè tutti quei casi in cui secondo la legge è già possibile utilizzare eh, le opere liberamente senza dover acquisire licenza, chiedere permesso o pagare dei diritti e diciamo le due, eh, due eh, sottoinsiemi di questa parte, cioè, diciamo, le due eh, estrinsecazioni di questa prima parte sono il pubblico dominio e, eh, e le cosiddette libere utilizzazioni che più propriamente dovremmo chiamare eccezioni al diritto d'autore, dopo ve le spiego meglio. Allora, questa, questo schema è, è già comparso anche lì ma Adesso l'ho, vedete, circoscritto, nel senso che quel, quell'ellisse cioè quell verde ci fa capire di cosa, di cosa ci occupiamo. Quindi abbiamo già spiegato che la regola è che tendenzialmente tutto è sotto copyright, no? Perché il copyright scatta automaticamente, perché gli autori hanno automaticamente tutto il fascio di diritti per tutelare la loro creatività. E dall'altra parte abbiamo detto che ci sono delle eccezioni e noi adesso cominciamo a mettere a fuoco queste eccezioni. E quindi vedete le due, le, le, i due temi, oggi ci occuperemo sia appunto di quello in questa prima parte di, di ciò che è cerchiato in verde, cioè il pubblico dominio e i casi di libero utilizzo stabiliti dalla legge, e poi nella seconda parte ci sposteremo di qua e finiremo diciamo lo schema, l'ultima gamba a destra dello schema che eh, si occupa del, del libero utilizzo stabilito dal titolare dei diritti con il simbolino delle creative Commons. che dopo vi spiego meglio. Quindi torniamo, iniziamo a mettere a fuoco cosa si intende per pubblico dominio, pubblico dominio spiegato così sembra molto semplice, cioè pubblico dominio è quella situazione in cui nessun diritto è più riservato, è l'esatto opposto, è il negativo del all rights reserved, di tutti i diritti riservati, tipico dell'approccio dell copyright, no? All rights reserved è la, la tipica dicitura che troviamo sui libri, sui cd, sui dvd, sui soft, sui supporti software e via dicendo. Quando invece no rights reserved, cioè non ci sono diritti riservati è perché, perché per qualche motivo l'opera è appunto in pubblico dominio. E nessun diritto riservato vuol dire che non devo più preoccuparmi che ci sia qualcuno che come dire, non gradisce l'utilizzo dell'opera e che mi, mi deve mi deve o meno autorizzare a fare questo utilizzo. Quindi l'utilizzo li è libero senza condizioni. Classico esempio, la, le opere della letteratura, eh, diciamo dei classici della letteratura, sono cadute in pubblico dominio perché gli autori sono morti da più di 70 anni e quindi io se voglio eh, ripubblicare le, non so, le, le, i pezzi, un pezzo dei Promessi Sposi non devo più preoccuparmi che Manzoni o un suo, una sua casa editrice o una sua agenzia mi, mi possa impedire questo mi, e io, debba, io mi debba sentire obbligato a chiedere il permesso. Questo è il concetto di pubblico dominio, quindi opere che diventano patrimonio culturale dell'umanità. Però per andare un po' più a un livello di dettaglio vedete ci sono altri casi. Cioè, guardiamo bene eh, come si può estrinsecare il fenomeno del pubblico dominio. Quello di cui vi ho parlato cioè il caso in cui sono scaduti i diritti quindi l'opera cade si dice tecnicamente in pubblico dominio è il caso B, in mezzo a questi tre casi della slide. Vedete che dove, nel caso B ho segnato una, una, una notazione, un nota bene, che non è sempre facile da definire e ho segnalato il caso di, di, del diario di Anna Frank, di cui adesso vi racconto brevemente. Cos'è successo? Allora dico che non è sempre facile da definire perché in alcuni casi si creano delle situazioni di poca chiarezza sulla eh, effettiva caduta in pubblico dominio, quindi un'opera che era fino a un certo punto tutelata, alcuni pensano che sia diventata libera e invece secondo altri eh, non lo è. Ed è esattamente quello che è successo a Diario di Anna Frank. Diario di Anna Frank, eh, secondo alcuni sarebbe caduto in pubblico dominio il primo gennaio del 2016, perché, perché Anna Frank è morta come sapete nel 1945, quindi i 70 anni dalla sua morte, che vanno calcolati come anno solare intero, quindi dal primo gennaio dell'anno successivo, ovvero primo gennaio 2016, si pensava che l'opera fosse caduta in pubblico dominio. Intendo l'opera in versione originale, perché le traduzioni e le rielaborazioni chiaramente sono ancora coperte, perché ci sono i diritti di coloro che hanno, che hanno rielaborato e hanno tradotto l'opera. Però il testo originale, secondo alcune associazioni, attenta al tema della come dire, sensibilizzazione sulla Shoah, sulla, su, sui crimini del nazismo e via dicendo, avevano diffuso il diario, il testo del diario di Anna Frank come opera in pubblico dominio. Pochi giorni dopo era arrivata la lettera della dei legali della Fondazione Frank che segnalavano che secondo loro quell'opera non era affatto caduta in pubblico dominio per un motivo sottile ma tipicamente da cavillo legalese, cioè secondo le impostazioni della Fondazione Frank... Il diario di Anna Frank, che noi siamo abituati a leggere, che abbiamo più o meno letto tutti al liceo, ehm, non è un'opera scritta unicamente da Anna, ma anche, diciamo, rielaborata in forma narrativa da Otto Frank, da suo padre, il quale appunto raccolse gli appu i, suoi, i suoi appunti, il suo diario, e eh, li Diciamo, mise insieme per tirar fuori quello che conosciamo essere il libro, il romanzo che, che, che appunto tutti leggiamo e che è ben noto. Ergo i 70 anni della morte non vanno calcolati dalla data di morte di Anna ma vanno calcolati dalla morte dell'ultimo coautore di tutti gli autori, cioè l'opera deve essere caduta in pubblico dominio secondo i diritti di tutti gli autori e quindi in questo caso se si vuole considerare Otto Frank coautore dell'opera ne esce che i 70 anni si vanno a calcolare dalla morte di Otto Frank che è avvenuta negli anni 70, quindi molto dopo. E quindi l'opera è tutelata ancora per qualche decennio. La questione non è ancora ben chiara, probabilmente qualcuno avrà voglia poi di andare di scontrarsi, di andare di fronte al giudice contro appunto la, la Fondazione Frank per reclamare questo, questo diritto a riutilizzare liberamente il diario, ma nel frattempo, vedete, l'opera è stata tolta, cioè le associazioni che avevano diffuso quel testo, inibite dalla, dalla, dalla lettera di diffida degli avvocati, hanno rimosso il contenuto e quindi l'opera non è davvero considerabile ora in pubblico dominio. Ecco, vedete un esempio in cui eh, un pubblico dominio che sembra così chiaro, lampante e semplice, in realtà viene subito messo in discussione. Altra questione, a volte non è così semplice conoscere la data di morte, qui vi ho fatto un esempio di due soggetti abbastanza noti, perché Anna Frank tutti sanno che, in che data è morta, anche perché basta pensare come è morta e più o meno riusciamo a collocare la sua morte in un periodo storico molto triste e drammatico, è di Otto Frank, se cercate su Wikipedia esce una biografia e quindi c'è la sua data di morte, ma non sempre siamo così fortunati eh, ad avere a che fare con opere di autori famosi che hanno una, una biografia su Wikipedia o sulla Treccani o da qualche altra parte. E quindi, classico esempio, in un archivio storico, in una biblioteca locale, insomma, opere di autori non particolarmente famosi, che magari ci interessa poter riprodurre e diffondere, non riusciamo ad avere questa informazione, cioè non sappiamo bene quando è morto l'autore, non sappiamo bene se, ci sono, se in quell'opera c'erano altri autori, ad esempio. Quindi anche il pubblico dominio nel caso B, che è quello più comune, quello più noto, in realtà nasconde una serie di, eh, come dire, aree grigie che vanno indagate. Um, eh, completiamo la slide, quindi torno al, riprendo l'ordine vado al caso A, il caso A io lo chiamo Public Domain by Law, cioè un pubblico dominio per legge, cioè un pubblico dominio che è stabilito a priori dalla legge, cioè ci sono casi in cui il legislatore stesso ci dice che un certo tipo di opera, per alcune opere che hanno alcune caratteristiche, non sono tutelate dalla, dalla legge, nonostante siano opere creative, scusate, non siano tutelate dalla legge sul diritto d'autore, intendevo, nonostante abbiano quel famoso carattere creativo che fa scattare automaticamente la, la tutela, la legge italiana ha un articolo molto stringato, molto asciutto, che è l'articolo 5 della legge sul diritto d'autore, che si occupa dei testi ufficiali delle, dello Stato e delle pubbliche amministrazioni, cioè dice che questi testi ufficiali sono fuori dal campo del diritto d'autore. In, in concreto di cosa, cosa stiamo parlando? Non so, il, la, il testo della delibera di un sindaco o di un eh, presidente di regione eh, che chiude le scuole, classico esempio, i giornalisti che la mattina dopo sul giornale vogliono riprodurre interamente il testo della delibera non devono chiedere il copyright, non devono chiedere una licenza di copyright all'ufficio del sindaco, all'ufficio de, della regione per ri, riprodurre interamente il testo. È un atto ufficiale, quindi quello è di pubblico dominio fin dall'inizio. Nonostante sia un atto un'opera creativa, cioè un'opera un cioè un che ha una certa creatività intellettuale, perché scrivere una delibera, scrivere... Un documento di quel tipo richiede comunque una competenza tecnica e un certo sforzo intellettuale che può essere considerato creativo. Un altro esempio, i test delle sentenze. Le sentenze per chi insegna diritto, ad esempio, ecco il mio caso, nel senso io spesso quando faccio lezioni di diritto, oppure quando pre preparo materiali, quindi preparo libri, preparo eh, slide, Vado a pescare dalle sentenze della Cassazione, sentenze del Consiglio di Stato, sentenze dei Tribunali per dimostrare che quello che io sto raccontando, non me lo sto inventando, ma ha una, una radice, una fonte più, più solida. Eh, ecco, in quel caso non devo chiedere il permesso al giudice che ha firmato la sentenza, nonostante ci sia il nome, il nome e cognome del giudice compare in fondo alla sentenza. E quindi è lui teoricamente l'autore, e quindi titolare del diritto d'autore, ma essendo lui in quel momento giudice del Tribunale di Genova, sta agendo in nome del popolo italiano no? come le sentenze sono intitolate in nome del popolo italiano e quindi non ricade sotto la tutela del diritto d'autore gli americani hanno una versione molto più estesa gli statunitensi di, questa, di questo principio loro hanno una legge un, un articolo del copyright act americano che esclude dal diritto d'autore tutto ciò tutte le opere prodotte da un dipendente del governo federale nell'esecuzione delle sue mansioni ufficiali che vuol dire molta più roba Capite? non è solo l'atto ufficiale ma è qualsiasi cosa prodotta, quindi anche il video, anche le fotografie, i reportage, eh, le banche dati, non so. tutto ciò che viene sviluppato da, uno, da un dipendente del governo federale, quindi non di tutta la pubblica amministrazione americana, ma del governo federale va in pubblico dominio, il che vuol dire che sui siti di, di questi enti, degli enti tendenzialmente che hanno un dominio.gov, abbiamo tantissimo materiale che è in pubblico dominio, andate a cercare e vedrete che questa, spesso compare questa annotazione sotto i materiali. Il punto C, invece, lo ritroveremo dopo, però ve lo anticipo, riguarda un pubblico dominio invece, possiamo dire, artificiale, cioè un pubblico dominio che viene creato anche prima che siano passati i famosi 70 anni della morte. Ovvero, in che modo si fa? Lo si fa attraverso un atto di rinuncia, cioè l'autore, il suo titolare, il titolare dei diritti, eh, rinuncia definitivamente e, eh, diciamo anticipatamente rispetto alla scadenza naturale all'esercizio dei suoi diritti. Facciamo un esempio concreto, io se volessi rilasciare queste, queste slide che state vedendo, o questo video, in, in una situazione di pubblico dominio dovrei allegarvi non una licenza Creative Commons ma appunto un CC0. CC0 è una cosa ancora più forte di una licenza perché è una rinuncia ai diritti. Quindi io rinuncio completamente all'esercizio dei miei diritti e quindi di fatto quell'opera viene considerata come se fosse in pubblico dominio. È vero che i più bravi che sono stati attenti nella lezione, nell'approfondimento 1, quindi nell'altro video, mi diranno che in Italia noi abbiamo i diritti morali, quelli che sono irrinunciabili e inalienabili. È vero, infatti da noi CC0 funziona con un asterisco di fianco, cioè CC0 sempre da, eh, come dire, limitare alla continua, alla persistenza, all'esistenza di questi diritti morali che invece, di cui l'autore non si può liberare e quindi non può rinunciarvi. Eh, ad ogni modo ecco un autore che in Italia applica il CC0 diciamo rinuncia a tutti quei diritti di carattere patrimoniale cioè nel nostro schema grande ad albero che abbiamo mostrato volta nel, nel, nel precedente intervento tutti quelli diciamo dalla seconda colonna a destra in poi e quindi tanta roba cioè ci consente sostanzialmente di fare un uso libero come se l'opera come se lui fosse già morto da più di 70 anni passatemi la battuta ok quindi questi sono i tre casi in cui si manifesta il pubblico dominio rifletteteci e fate caso quando ricadete in queste situazioni nel riutilizzo di materiali, perché questi sono i casi in cui avete massima libertà, potete fare davvero quello che volete um, l'altro caso no, vi ricordate che torno indietro di una slide, di due slide cioè lo schema era diviso, vedete c'è anche la parte, adesso siamo sostanzialmente saltiamo al di là di questa riga grigia e ci occupiamo del libero utilizzo stabilito dalla legge, cioè i casi eccezionali in cui la legge stabilisce che il diritto d'autore debba Fare un passo indietro, farsi da parte in virtù, a favore di altri diritti, altri, inter altri interessi più importanti. Eccole qua. Venivano chiamate una volta libere utilizzazioni, adesso più propriamente vengono chiamate eccezioni al diritto d'autore. E eh, sono, vedete, casi specifici indicati dalla legge, e nella legge italiana sono dagli articoli 65 e, se e seguenti, 71, ter, 4, cioè insomma è un elenco abbastanza lungo. Eh, noi non li vedremo tutti, ci soffermeremo solo su quelli che interessano l'ambito didattico e appunto casi specifici in cui un'opera è ancora sotto copyright ma può essere utilizzata senza chiedere il permesso quindi non, non cadetemi nel, nell'equivoco che sia una sorta di pubblico dominio cioè il diritto d'autore esiste ancora su queste opere quindi sono pienamente tutelate ma semplicemente la legge dice che in alc ad alcune condizioni possiamo utilizzarle senza dover chiedere un, pre un preventivo permesso al titolare che insomma già non è poca roba, no, cioè già ci dà un po' di libertà e ci toglie un po' di, di ansia. Ehm, si tratta idealmente di aree franche in cui il diritto d'autore fa un passo indietro a favore di altri interessi più importanti da tutelare. Li vediamo, nel senso vediamo, ne, ne vediamo alcune, quelle più interessanti. Qua parliamo di fotocopie, ad esempio, l'articolo 68 è l'articolo che disciplina eh, l'attività di fotocopia, Guardate, addirittura nel, nel comma 1 parla di libera riproduzione, cioè è libera riproduzione di singole opere o brand di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano o con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio di diffusione dell'opera nel pubblico. Ci sta dicendo che cosa? Che se io vado in biblioteca e mi copio a mano sul quaderno un'intera voce della Treccani, non, non devo chiedere il permesso. E voi direte, vabbè, ma, caspita, c'era bisogno? Sì. Purtroppo c'era bisogno, c'era bisogno perché il diritto di trascrizione, come vi ho spiegato nell'altro incontro, è un diritto riservato all'autore. Quindi anche, è anche quella è un'attività eh, tutelata dal diritto d'autore e dunque eh, in teoria sarebbe soggetta a autorizzazioni. Questo comma ci eh, abilita a fare quel tipo di, di utilizzi che sono descritti. Il comma 2 parla della fotocopia a uso interno, diciamo, fotocopia fatta dalle biblioteche, vedete, per i propri servizi, quindi opere, è libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche, e, eh, nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico, commerciale, diretto o indiretto. Quindi non è tanto la fotocopia che fate voi come singoli utenti, è la fotocopia che viene fatta dagli uffici della, della biblioteca o della scuola o del museo o dell'archivio per i propri servizi. Quella che invece impatta più eh, comunemente su, sui singoli lettori, sui singoli utenti, è la, la, la fattispecie prevista dal, dal comma 3, che è, vedete, fermo restando, cioè lascia fuori i, i, le partiture, gli spartiti le partiture musicali vengono sempre tenute a parte, nel senso che eh, viaggiano su una normativa un po' a sé stante, perché sono opere un po' particolari e sono diverse, la fotocopia di uno spartito è diversa rispetto alla fotocopia di qualche pagina di un libro,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 È qui la famosa norma del 15%, non l'avrete forse già sentita, tutte le volte che andate in una copisteria e chiedete di fare delle copie, in teoria vi dovrebbero informare che il limite è quello del 15%, oppure è scritto vicino proprio alle macchine fotocopiatrici, nelle biblioteche, c'è un cartello che, che spiega ai sensi dell'articolo 68, potete fare solo eh, fotocopie del 15%. Ehm, vale solo per le fotocopie questo 15%, sia chiaro, non è una regola generale, è una regola solo per le fotocopie. Quindi non è che, se mio cugino mi presta un CD musicale e io lo masterizzo solo nel 15%, questa cosa si può fare ai sensi dell'articolo 68. Non funziona così. Questo riguarda solamente le fotocopie. E poi dovremmo riflettere su cosa si intenda per. vabbè, xerocopia tutti lo sappiamo, ma sistema analogo. Cioè, allora, xerocopia per chi non lo sa, è la, la, la fotocopia fatta con un vecchio sistema che è tipo il ciclostile, quindi era. era una vecchia tecnologia adesso in realtà non si usa più molto, la fotocopia è appunto sempre una copia, una copia fotostatica, no? cioè una scansione eh, istantanea che viene impressionata su, su un pezzo di carta. Ma un sistema analogo che cos'è? Ad esempio un sistema analogo può essere uno scanner collegato ad una rete con una stampante che è dall'altra parte magari della città e stampa dall'altra parte, Quello è comunque, è comunque un sistema analogo. Questo viene usato spesso, le, le, quelle due paroline magiche, il sistema analogo per farci rientrare il cosiddetto document delivery che usano alcune biblioteche universitarie. No? Una biblioteca universitaria che ha in archivio una rivista molto rara e, e riceve una richiesta da parte di un'altra biblioteca universitaria che deve darla a un suo utente e quindi invece di fare la fotocopia cartacea e spedirla per posta fanno una, una sorta di scansione che è destinata però ad una stampa dall'altra parte. Destinata ad una stampa con la, la fotocopiatrice dell'altra biblioteca, e quindi è un sistema analogo. Ehm, l'articolo che, però, in realtà ci interessa di più, cioè interessa a tutti coloro, quindi metto dentro anche me stesso, eh, che fanno attività didattica e di insegnamento in generale, è l'articolo 70. L'articolo 70 legge sul diritto d'autore è un articolo che tra l'altro è stato soggetto, a una, diciamo, è soggetto a una una aggiunta a un comma 1 bis che già ci potrebbe far riflettere cioè quando c'è un comma 1 bis vuol dire che è stato aggiunto qualcosa in corsa ed è bizzarro perché questa norma era già stata riscritta abbastanza di recente cioè tutte queste norme che vi sto mostrando adesso sono state riscritte nel 2003 quindi vi ho già spiegato la legge del 1941 ma alcuni pezzi sono stati interamente riscritti aggiornati questa parte sulle cosiddette libere utilizzazioni eccezioni al diritto d'autore risalgono al 2003 però pochi anni dopo, il 2003, questo articolo, l'articolo 70, ebbe una modifica, subì una modifica, cioè un'aggiunta, un comma 1 bis. Ed è singolare perché appunto cosa sarà mai successo tra il 2003 e il 2007, anno in, cui, anno in cui è stata aggiunta quel comma 1 bis? È successo che è arrivata internet, cioè nel senso è arrivata internet con un impatto sostanziale e, e, e massivo cioè non che internet nel 2003 non ci fosse, ma internet non era ancora utilizzata eh, da, dai cittadini con una certa frequenza e con una certa agilità. Quando si sono accorti che eh, ormai chiunque era nella disponibilità di una connessione internet e aveva le competenze per mettere online un contenuto, allora si sono accorti che c'era tutta un'attività che andava regolamentata. Ed è stato fatto con un comma è stato oggetto appunto di molte discussioni. Adesso comunque andiamo per gradi, vi leggo la norma com'era nel 2003, seguitemi. Quindi la norma, la norma del 2003 è, ehm, aveva tre commi, 1, 2 3, l'1 bis si inserisce tra l'1 e il 2. Il 1 è rimasto tale quale ci dice che il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera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 classica attività che viene fatta quando si fa una recensione di un libro, il commento a un libro, il commento a un film, ehm, il, eh, la tesi di laurea che nel primo capitolo fa, la tesi di laurea, di dottorato, nel, nel primo capitolo fa una sorta di ricognizione sulla letteratura che prima di quel momento si è occupata dello stesso tema e quindi cita dei brani. Ma non, è, non può essere, vedete, un semplice collage di eh, citazioni, ma deve essere, devono essere effettuati, vedete, per uso di critica o di discussione, e nei limiti giustificati a tali fini, e purché non costituiscono concorrenza all'utilizzazione dell'opera. Cioè queste, que, questo, questa critica e di discussione deve limitarsi a brani o parti di opere e non arrivare ad un punto tale per cui molto, detto molto concretamente, eh, eh, i lettori non vanno più a comprare l'opera originaria perché tanto. Nel commento c'è più o meno tutto, nella recensione c'è più o meno tutto quello che interessa, quindi anche lì bisogna trovare un giusto equilibrio, quindi non deve fare concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera originaria. E poi, vedete, aggiunge che se è fatta ai fini di insegnamento o di ricerca, ed è il tema che credo interessi molti di noi, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative, questo mi è sempre sembrato molto pleonastico, e molto superfluo perché se siamo nell'ambito dell'insegnamento del, dell è chiaro che sono finalità illustrative, un po' meno scontato invece quando dice la parte finale per fini non commerciali, quindi deve essere un'attività di insegnamento e di ricerca non commerciale, quindi diverso il trattamento che subisce un... Eh, un'università pubblica, ad esempio, un ricercatore che lavora eh, in un'università pubblica rispetto a un ricercatore che fa la stessa identica attività, allo stesso tempo di ricerca, ma per un'azienda farmaceutica, ad esempio, o per eh, so, un'azienda che fa rating in ambito economico e che, si, che sviluppa modelli di business. Okay? Quindi stesso tipo di ricerca, ma se la finalità è diversa, anche il trattamento dal punto di vista del diritto d'autore è diverso. Salto il comma 1 bis, ve lo faccio vedere al volo che è qua, però vado un attimo al 2 e al 3 così chiudiamo la norma come era stata pensata dal legislatore nel 2003. Il comma 2 parla di antologie ad uso scolastico, ecco, non so qui eh, quanti di, di coloro che stanno seguendo eh, si sono occupati o si vogliono occupare di antologie ad uso scolastico, è un settore molto eh, specialistico dell'editoria e nella maggior parte dei casi sono gli editori a, farvi un, a darvi un supporto anche diciamo, legale anche sulla, su, su questo aspetto. Vi dico solamente che allora, la norma dice che la riproduzione vedete, non può superare la misura, la misura determinata dal regolamento, il quale fissa le modalità per la determinazione dell'ecocompenso. Cos'è cioè, che ci sta dicendo? Ci sta dicendo che... A seconda del tipo di antologia che faccio, del tipo di opere che vado a, a riutilizzare in questa antologia, quindi antologia di prosa, antologia di poesia via dicendo, posso prendere Certe, diciamo, certe quantità di righe, di pagine dal libro originale, dall'opera originale, e questo è scritto nel regolamento attuativo, non posso fare una slide con queste norme perché verrebbero tipo 5 eh, slide fitte fitte, sono norme abbastanza dettagliate, vi invito per solo coloro che sono interessati ad andare a leggere, il regolamento attuativo è un, decreto, un regio decreto che, ehm, che completa diciamo, le norme della legge sul diritto d'autore della del 633 del 41. Eh, ma come dicevo chi fa questa attività nella maggior parte dei casi fa riferimento al suo editore che eh, lo, lo, lo guida in, in, questa, in questa attività. Il comma 3 chiude il cerchio e ci dice che tutte le volte che facciamo queste attività, quelle da, tutte quelle comprese diciamo, da questo articolo 70, anche quelle del, del comma 1 bis che dopo vedremo, devono essere accompagnate dalla eh, da, menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e se si tratta di traduzione del traduttore qualora tale indicazione figurino sull'opera riprodotta quindi se io utilizzo roba di altri devo citarlo ma non è che la citazione il dire che, che viene da lui che il contributo è di un altro è un'opera un di, di galateo cioè non è un, un, una gentile concessione un'attività una, un che, che rientra nell'ambito del galateo dell'educazione è un obbligo giuridico perché in mancanza della citazione viene meno l'autorizzazione Viene meno il diritto, viene meno il, il, la libera utilizzazione l'eccezione dell'articolo 70, ok? Quindi, e in più a questo andrebbe aggiunto il famoso eh, diritto morale d'autore, articolo 20, la legge sul diritto d'autore che abbiamo citato nel, nell'altro nell eh, percorso, nell'altro approfondimento, che è un diritto che va sempre riconosciuto, quindi dovete sempre ricordarvi di menzionare tutti questi soggetti, ovviamente dice la norma qualora tale indicazioni figurano sull'opera sull riprodotta. Se sull'opera, se sul libro il traduttore non è stato messo, eh, non è che io devo no, attivarmi, chiamare la casa editrice per farmi dire il nome, è sufficiente indicare tutte le indicazioni, diciamo, le, le, le, le informazioni che sono, che sono contenute nel libro. Arriviamo poi finalmente a questo comma 1 bis, e così capite cos'è successo. No? Vi dicevo che è legato alla diffusione di internet ed è legato ad una storia interessante che riguarda ins un insegnante e che vi invito ad andare a leggere. Se voi cercate ancora adesso, eh, non so, mettete su Google Homo laicus eh, CI Copyright, qualcosa del genere, vi vengono fuori degli articoli che raccontano la storia di questo insegnante eh, di scuola media superiore che eh, si trovò in una situazione non piacevole perché nel, nei primi anni 2000 appunto quando entrarono in vigore queste norme 2003-2004 ehm, mise in piedi un sito, un sito web di divulgazione culturale che si chiama Homo Laicus, esiste ancora se lo cercate ehm, in cui sostanzialmente condivideva sulla rete i materiali didattici che lui realizzava quindi attenzione perché è esattamente l'attività che, che, che, che ci interessa, no? mettere a disposizione online dei materiali didattici, lui prendeva le cose che faceva a lezione, che utilizzava a lezione e le metteva online, pensando che fosse più o meno la stessa cosa, quindi un po' di ingenuità bisogna riconoscergliela. Un conto è diffondere, utilizzare un contenuto di fronte ad un'aula che è chiusa e che riguarda 20-25 ragazzi, altro conto è mettere la stessa cosa su un server, su una pagina web aperta al pubblico, a cui non accedono solo i miei studenti, ma accede in teoria tutto il mondo. Tutti coloro che per, per qualche motivo passano di lì e quindi è chiaro che impatta in modo diverso dal punto di vista del diritto d'autore. Lui probabilmente a questa cosa non ci aveva pensato oppure ci aveva pensato e, e, e confidava che non fosse così grave. Fatto sta che eh, tra le opere che lui aveva riprodotto e utilizzato su questo sito c'erano anche opere eh, tutelate dal diritto d'autore, quindi non solo classici della letteratura o della, della storia dell'arte, ma anche ad esempio quadri di Picasso, di, di De Chirico, quindi di, di, di moderni, di autori moderni o contemporanei che sono chiaramente ancora tutelati un per un bel po' di anni ancora. E quindi eh, dietro segnalazione la SIAE è, si è accorsa di questo sito e eh, emise una sanzione. Applicò una sanzione di circa 4200 euro, Adesso, se leggete gli articoli troverete tutta la storia, però 4.000 qualcosa euro per un insegnante di scuola media superiore, che come potete conoscere, sapete meglio di me qual è, qual è il, il, lo stipendio medio di un insegnante, aveva di stato non poche critiche, no? anche dal punto di vista politico, aveva, era, era, si era aperto un po' un caso, no? cioè, sembrava un po' cattivo come tipo di, di, di provvedimento, ma allo stesso tempo la SIA diceva insomma, in quanto ente ha anche una funzione amministrativa di controllo, non poteva discrezionalmente lasciar correre di fronte a una situazione del genere. Il problema non era nella SIA, il problema era nella legge, cioè mancava, mancava un'eccezione al diritto d'autore che consentisse agli insegnanti di, fare un minimo di, eh, di avere un minimo di agio nella loro attività di divulgazione culturale, che è esattamente quello che in questi mesi ci siamo trovati a dover affrontare. Okay? Cioè, in questi mesi molti si sono trovati a dover fare lezioni da casa, ad esempio a fare le letture di libri online, e cosa hanno fatto? Le hanno fatte su YouTube. <ride> eh, ahimè non funziona così, perché fare una, lezione di Harry, una lettura di Harry Potter, di interi capitoli di Harry Potter su YouTube, vuol dire che non sto facendo un'attività didattica rivolta ai miei studenti, ma sto facendo un intrattenimento culturale rivolto a potenzialmente a tutto il mondo, a tutti coloro che vengono su questa pagina YouTube o questa pagina Facebook. E quindi la Rowling, la casa editrice di, YouTube, di, di, di, di Harry Potter, probabilmente non gradisce questo uso. E se tornate indietro, se andate a cercare sulla, sulla, sulla mia pagina Facebook, avevo fatto una bella diretta su questo, su questo argomento, proprio in pieno, in pieno lockdown in aprile del 2020, in cui raccontavo quali erano i vari, i vari diciamo, retroscena di queste attività non possiamo andare appunto così troppo, eh, così tanto nel dettaglio, leggiamo cosa dice finalmente questo comma 1 bis, cioè il legislatore onde evitare che con l'esplosione di internet eh, con la diffusione di internet come fenomeno di massa e eh, con diciamo, l'affacciarsi la, la, la, dei docenti di scuola, delle scuole pubbliche al mondo della rete, ehm, poi fossero emersi anche tanti casi omolaicus e quindi tante multe, tante sanzioni, anche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 Questa è la norma probabilmente più importante di questo nostro percorso, perché, vedete, parla proprio della divulgazione, della diffusione di, di, di contenuti attraverso la rete internet. Cioè è consentita la libera pubblicazione solo attraverso internet, cioè questo comma si, si rivolge solo alle pubblicazioni su internet. Deve essere una pubblicazione a titolo gratuito, cioè non si deve chiedere un, un compenso per l'accesso al contenuto. Deve riguardare solo immagini e musiche. Eccolo qua. Quindi non riguarda i video, non riguarda i testi, i video non sono stati considerati e i testi rientrano ancora nel comma 1, cioè nel discorso della citazione riassunto. Okay? E le immagini e le musiche, qua si, diciamo, si diffuse un po' di rarità e un po' di critiche, eh, a bassa risoluzione degradate, cioè le immagini e le musiche per essere trasmesse devono essere per essere liberamente ripubblicate, devono essere a bassa risoluzione o degradate. E qua si, ha, si può aprire un capitolo di 8 ore su cosa intendesse il legislatore nel 2007 quando ha scritto bassa risoluzione o degradate. Perché capite che se non si precisa bene il concetto, mh, tanto ci, cioè, tante cose possono rientrare, ne, tante sfumature di bassa risoluzione esistono e di, degra, e di degradazione di un file. Cioè un file JPEG anche se ha una risoluzione molto alta, ma è per definizione degradato, perché è JPEG, è un formato compresso di immagine, e quindi visto che qua dice bassa risoluzione o degradate e non e degradate, lascia un po' il dubbio sull'interpretazione. Aggiunge poi che deve essere per uso didattico-scientifico, quindi non è che apro un sito dove ogni tanto faccio attività didattica ma in realtà faccio anche tutto il resto e va bene, va bene sfrutto l'articolo 70 perché ce lo metto lì No, devono essere siti che sono chiaramente e palesemente per attività didattica e scientifica, quindi sicuramente il sito istituzionale della scuola o del, del centro di formazione va bene, se è il canale YouTube o la pagina Facebook dove poi in realtà arriva tutto il mondo comincia a cambiare, anche perché lì in realtà c'è un lucro c'è un lucro indiretto, non mio, ma un lucro di Facebook, di YouTube che ci mette la pubblicità magari, oppure mio che ci aggiungo i banner pubblicitari. Quindi stiamo molto attenti a, questi, a come interpretare la norma. Per l'interpretazione della norma però, che è l'attività che sto facendo io praticamente da quasi un quarto d'ora, in realtà noi dovremmo andare a vedere un'altra... È un altro testo normativo, cioè il decreto, il classico decreto attuativo. No? Quando arrivano norme poco chiare, il legislatore ci dice: no, ma tanto te lo spiego dopo in un altro decreto, cosa devi, come, devi, come devi considerare questi concetti. Ma questo decreto non è mai arrivato, quindi il famoso decreto attuativo del Comma 1 bis è, di questo articolo di questo decreto sono circolate delle bozze, ma non è mai stato approvato nulla. E quindi, pur essendo passati ormai. 13 anni pieni, quasi 14, noi non siamo ancora oggi in grado di capire bene cosa volesse dire il legislatore. Dall'altro lato però prendiamo quello che c'è, nel senso la norma è scritta così, eh, è in vigore, è pienamente in vigore da ormai 13 anni, quasi 14, quindi la norma esiste. In questi casi cosa fa il giurista? Cerca di interpretare il testo così com'è e fa affidamento sul buon senso della giurisprudenza, cioè i giudici poi avranno modo di eh, diciamo sartorialmente <ride> a applicare e, e, e calibrare tutte queste situazioni riassunte in queste, in queste quattro righe e applicare ai casi concreti di giurisprudenza su questa norma non ce n'è ancora perché è troppo giovane non ci sono stati casi che hanno portato a sentenze importanti che io vi possa citare quindi ci dobbiamo limitare a fare questo commento eh, però ecco, tenetevela lì perché questa cioè, salvatela da qualche parte perché questo è davvero il comma che Tiene in piedi buona parte delle attività di didattica online. Vado avanti e arrivo alla parte relativa ehm, all'immagine delle persone, cioè, quindi, quando io eh, utilizzo immagini, fotografie o video in cui ci sono persone ritratte, in cui ci sono persone riconoscibili, si pone anche un problema a cavallo con la privacy, no? Eh, qua noi parliamo principalmente di diritto d'autore di copyright, non tanto di privacy, però ecco gli articoli 96 e 97 della legge sul diritto d'autore si occupano di un tema che è in un certo senso sovrapponibile e incrocia il terreno della, del diritto alla privacy, del diritto delle norme sulla tutela dei dati personali. Perché? Perché l'immagine di una persona è anche un dato personale, cioè la mia eh, la, la mia immagine e anche un dato personale, non so, soprattutto adesso, in questi ultimi anni in cui le, i miei tratti visivi possono essere utilizzati anche da sistemi automatizzati per riconoscermi, per far aprire un cellulare, per far funzionare un computer, ok? Quindi cosiddetti eh, dati biometrici. Eh, quindi occhio a questo aspetto: leggiamo però cosa dice ecco, la legge sui diritti d'autore, in ottica di libero riutilizzo, ci dice che. Tendenzialmente dobbiamo riconoscere questo diritto d'immagine alle persone ritratte, quindi se c'è una persona ritratta io devo farmi dare liberatoria, devo farmi dare un'autorizzazione allo sfruttamento e all'utilizzo della sua immagine, ma dall'altro lato ci dice che in alcune situazioni non devo chiedere il consenso, ed è quello che ci interessa, ovvero leggiamo l'articolo 97. Dice che non occorre il consenso della persona ritratta quando la, la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto. Quindi questa è una prima giustificazione, una prima causa che esclude le, le, la necessità di consenso. No? Arriva eh, non so, un cantante famoso a fare un'inaugurazione nel mio paese, faccio le foto e quindi non è che poi devo chiedergli... Eh, eh, faccio le foto per un giornale o per il mio sito, per quello che voglio, non devo chiedergli eh, questo diritto di immagine, d autorizzazione, perché è noto, è un personaggio famoso, ancora più se è un ufficio pubblico, cioè se è il sindaco, se è l'assessore, se è il, eh, il politico che viene a fare un comizio elettorale, e via dicendo. Oppure anche da necessità di giustizia o di polizia, cioè quando, non, cioè, quando la polizia eh, rilascia sui, sui media, su... su eh, sui siti web o su un giornale la fotografia di un boss mafioso che è ricercato è, è chiaro che non va a chiedere ai suoi parenti il permesso di utilizzare l'immagine c'è una necessità di giustizia, di polizia e quindi la gente deve davvero vedere che faccia questo tizio per poterlo il prima possibile rintracciare e quindi quello è un altro caso non credo che ci riguardi però insomma eh, ecco un altro caso interessante, i famosi scopi didattici e scientifici e culturali eh, c'è scritto davvero culturale ma perché la legge... è un. <ride> questo articolo viene dal, dal, dal 1941 e, e questo è uno dei, dei, degli, degli aspetti interessanti ai fini del, del nostro discorso no? cioè quando, quando l'immagine viene utilizzata per scopo didattico anche lì eh, dovremmo andare a vedere un po' di giurisprudenza per capire bene come i giudici hanno eh, e diciamo bilanciato gli interessi eh. cioè non è che adesso solo perché siamo in ambito didattico allora foto di minori, foto di bambini in qualsiasi situazione perché tanto sono a scuola allora vale tutto perché poi scatta appunto l'aspetto della privacy che aggiunge delle criticità ulteriori ad esempio se il bambino è portatore di qualche handicap oppure ha una situazione di salute particolare eh, diventano dati cosiddetti come si diceva una volta dati sensibili dati a tutela particolare e quindi la situazione è un po' più eh, complessa. Però, ecco, tra diciamo, le situazioni che escludono la necessità di consenso, l'articolo 97 della legge sul diritto d'autore inserisce anche appunto, questi scopi. E infine, quando la riproduzione di queste opere è collegata a fatti avvenimenti di queste opere, di queste immagini, più che altro, di queste quindi, fotografie o video, è collegata a fatti e avvenimenti e cerimonie di interesse pubblico svoltesi in pubblico. Un classico esempio, non so. Un privato cittadino, che quindi non è un cantante, non è un politico, però partecipa, decide di partecipare ad una assemblea sindacale o a una manifestazione sindacale in una piazza, si mette con lo striscione in prima fila, è chiaro che il giorno dopo la sua immagine verrà eh, pubblicata su qualche telegiornale o su qualche giornale, no? e quindi in quel caso lui non ha diritto a chiedere un compenso per l'asfruttamento della sua immagine e dare un consenso, perché lui era si era volutamente esposto a un, a un, no, in un evento pubblico dove poteva chiaramente sapere, pensare che ci fossero dei giornalisti, ci fossero dei fotografi, delle tv. Ehm, aggiunge poi la norma che il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o anche al decoro della persona ritrattata si potrebbe aprire tutto un capitolo di, di, di casi legati al cosiddetto no, eh, attività dei paparazzi le, le, il gossip, il cosiddetto gossip cioè quei giornali che pubblicano proprio le foto rubate e eh, più sono scabrose più sono fastidiose e più fanno notizia no? ecco in teoria in tutti quei casi c'è una violazione di, queste, di questi principi okay? perché anche il personaggio famoso anche la, la, il personaggio noto il politico ha comunque diritto ad una certa, eh, anche se più ristretta, ad una sfera di privatezza, di riservatezza, no? E, e quindi appunto in quei casi si va a valutare, cerca, i, i giudici fanno un bilanciamento tra i vari interessi, tra i vari diritti che entrano in gioco. Non possiamo andare così tanto appunto a livello di dettaglio, però secondo me questa norma è molto utile, è scritta in modo abbastanza chiaro e vi, vi, vi invito appunto a tenerla presente. La liberatoria però è, è quello strumento che eh, ci libera in tutti quei casi che rimangono fuori dell'articolo 97, cioè tutti quei casi in cui la persona può in qualche modo eh, condizionare l'utilizzo della, della, della sua immagine e, e stabilirne dei limiti eh, e quindi deve darci un consenso, lo si fa attraverso questo strumento. La cosiddetta liberatoria altro non è che un pezzo di carta o anche un, un, un form compilato online, un'email inviata, un documento eh, in cui Tizio titolare del diritto d'immagine, cioè della persona che è ritratta e è riconoscibile in un'immagine o in un video, ci autorizza a farne diffusione e a fare uno sfruttamento economico eventualmente. Ok, quindi è il documento con cui il titolare del diritto d'immagine esprime il suo consenso alla diffusione della fotografia o del video in cui egli è ritratto. E riconoscibile ovviamente, perché se la persona non è riconoscibile non ha senso andargli a chiedere, no? Darsi da fare per chiedere liberatoria. È meglio che questa liberatoria sia in forma scritta e come ho detto forma scritta può essere anche una forma scritta digitale, quindi un'email, un form compilato, un PDF inviato e via dicendo, e provvista di chiari riferimenti ai diritti concessi e agli utilizzi previsti. Quindi dire chiaramente che voi chiedete consenso per diffondere quel video su YouTube, non dire genericamente ci dai il, il permesso a utilizzare il tuo video. Dire, essere più precisi possibile evita poi scocciature in futuro. A, ehm, no, nel caso qualcuno dica, no, ma io questa cosa non, non l'avevo la, capita, non me l'aspettavo, allora devi rimuoverlo. No? A Essere dettagliati e precisi evita che poi qualcuno possa ritrattare. Eh, fi finita la parte sulle cosiddette eccezioni al diritto d'autore e libero utilizzazioni, vado alla seconda parte che invece è quella sulle licenze open, cioè ri riprendo il mio eh, schema, eh, che è un po' la mappa orientativa di questi nostri incontri e eh, eccolo lì, il cerchiolino in verde, l'ellisse in verde si è spostato sul lato, qua, sul lato finale, cioè sulla gamba finale dello schema, cioè il libero utilizzo che è stabilito direttamente dal titolare dei diritti, cioè è il titolare dei diritti che per sua libera scelta applicano licenza alla sua opera e quindi ci concede il libero utilizzo. Ed è esattamente quello che faccio io, questo, che sto facendo io in questo momento, perché dopo se andremo avanti vi faccio vedere le slide, alla fine delle slide c'è una bella indicazione con queste slide e questo video sono rilasciate sotto licenza Creative Commons, quindi anche questo video è rilasciato sotto una licenza, così lo anticipiamo, la licenza Attribution Share Alike, che è la licenza utilizzata anche da, da Wikipedia, che... Ehm, Consente di utilizzare in modo molto libero questo mio prodotto, questa mia creazione, anche a scopi commerciali, consentendone anche le modifiche, anche le opere derivate, a due condizioni. Che io venga sempre citato come autore originale, come autore dell'opera originale, e che nel caso di opere derivate, anche le opere derivate mantengano la stessa licenza. Quindi chiunque voglia prendere queste mie slide e farne ad esempio un'infografica o farne un video divulgativo, deve rilasciare anche il video divulgativo o l'infografica con la stessa licenza che io ho applicato. In questo modo si trasmette a cascata il, il regime di libertà che io ho, ho dedicato, che ho utilizzato per questa, per questa mia eh, opera. Dopo questa diciamo, introduzione vi ho praticamente già detto chi è l'assassino della storia, quindi forse vi ho tolto un po' il gusto, ma cominciamo a capire bene che cos'è una licenza. Licenza deriva dal latino licere e, eh, quindi l'etimologia è permettere, autorizzare, cioè licere è il verbo latino che ci indica un permesso, quindi tutte le volte che c'è licenza, la parola licenza ci deve venire in mente che c'è qualcuno che sta dando un permesso a qualcun altro, apro un bar e ho bisogno della licenza, voglio, fare, voglio mettere in piedi un'attività di taxi, di, di, di, di, di trasporto, di noleggio con conducente, ho bisogno di una licenza, e c'è un ente, un ente amministrativo, un'autorità un che mi può dare questa licenza. Qua siamo nell'ambito però della proprietà intellettuale, del diritto d'autore e quindi la licenza chi è che ce la darà? Ce la darà il titolare dei diritti, cioè colui che ha il copyright, che ha i diritti d'autore. E vedete quindi colui che ha il diritto si chiama licenziante, cioè colui che dà in licenza l'opera, colui che riceve l'opera in licenza è il licenziatario, tipico linguaggio no, giuridichese. Eh, non so, il, il, il cedente, cessionario, locatore, locatario, licenziante, licenziatario quindi voi che utilizzate opere di altri rilasciate con Licenza Creative Commons siete i licenziatari, cioè siete coloro che utilizzano queste opere sulla base della licenza e accettando eh, diciamo, il rapporto contrattuale che si crea con la licenza le licenze open, cioè in generale le licenze hanno due anime, in tutte le licenze trovate una parte in cui, eh, si dicono quali usi si, cioè in cui il titolare dei diritti ci dice quali usi possono fare dell'opera, cioè la parte con le libertà concesse sostanzialmente, e poi una parte in cui ci dà delle condizioni, cioè ci richiede di rispettare alcune condizioni, alcuni limiti d'uso. A cambiare è la proporzione tra queste due anime, cioè quando prevale l'anima eh, delle libertà concesse parliamo di licenza open, che è il tema di questa nostra parte. Quando, parliamo di quando prevalgono le condizioni imposte, cioè quando in una licenza leggiamo che le libertà concesse sono molto molto risicate, ma c'è parte tutto poi un elenco di condizioni, di limiti che, vogliamo, che dobbiamo rispettare, allora quella viene chiamata licenza proprietaria. E quello che succede quando apriamo non so, una licenza di un software proprietario, no? non so, gente un po'... provate a leggere la licenza del vostro sistema operativo Windows o del vostro sistema operativo macOS e vedrete che in realtà sono più che altro un elenco di divieti. Questa, è una, questa metafora, questa slide che, rappresenta, che utilizza la metafora del cartello fuori da un parco è abbastanza chiara e indicativa, Cioè. La licenza proprietaria, vedete, è un cartello in cui di fatto ci dicono che possiamo entrare nel parco ma non possiamo fare molto. Sì, ok, sei benvenuto nel parco però non puoi cogliere i fiori, non puoi fare il picnic, non puoi portare il cane e non puoi accendere fuochi, ok? E quindi vabbè, so che posso entrare ma ho una serie di limitazioni. Dall'altro lato la licenza open è invece un cartello che oltre a darci il benvenuto e a farci entrare, in realtà ci sta dicendo anche quante, quante cose possiamo fare all'interno del parco, no? Quindi... Eh, puoi entrare dalle ore 9 alle ore 18, puoi raccogliere i fiori, puoi, eh, puoi fare il picnic, puoi portare il cane, puoi giocare a calcio, ma non puoi accendere fuochi, no? perché comunque una licenza deve avere, ha sempre un minimo di limitazioni, perché se non ci fossero limitazioni non sarebbe nemmeno una licenza, sarebbe quello che abbiamo prima chiamato un CC0, cioè un pubblico dominio, un liberi tutti, fai quello che vuoi della mia opera. Ok? Su questa metafora iniziamo a vedere quali sono le vere eh, licenze creative commons, cioè io qua ho una slide che solitamente un po' di anni fa quando c'era in giro il libro e il film 50 sfumature di grigio faceva ridere, adesso fa un po' meno ridere perché non tutti collegano, però le licenze creative commons creano 6 sfumature di open, non proprio 50, eh, cioè creano delle sfumature intermedie tra questo nero e bianco, no? tra questi due estremi che sono il copyright e il pubblico dominio, no? li abbiamo visti questi due estremi o un'opera è completamente tutelata oppure è completamente fuori dal copyright oppure devo sfruttare una di quelle libere utilizzazioni eccezioni che abbiamo visto prima che però sono molto molto ristrette e stabilite dalla legge altra soluzione per avere una sfumatura di grigio all'interno di questo bianco e nero è chiedere cioè far, far leva sulla ehm, sulla libera scelta del titolare dei diritti cioè il quale è lui che sceglie di rilasciare liberamente un'opera. Poi possiamo entrare in, in aspetti psicologici del come mai qualcuno debba rinunciare a dei diritti che la legge automaticamente gli, gli, gli regala, no? gli, gli dona. E, e, e lì, insomma, c'è tutto un aspetto forse appunto più psicologico filosofico. Io sono stato uno dei primi in Italia ad adottare queste licenze e, e, e devo dire che ne ho, trovato, ne ho, ne ho avuto grande, grande beneficio, nel senso che le mie opere hanno avuto una visibilità estremamente... Eh, più ampia, estremamente maggiore di quella che eh, avrebbero avuto se io avessi scelto un approccio copyright tradizionale e mi fossi fatto pubblicare il libro da, i libri da qualche eh, casa editrice, appunto vecchio, vecchio stampo. No? Quindi su quello vi lascio, lascio riflettere qual quali sono le, le, le, come dire, le, le, le leve psicologiche eh, o modelli di business che, che gli autori o gli editori possono, scegliere, possono perseguire nel, scegliendo di, di utilizzare queste licenze. Dal punto di vista giuridico mi interessa che voi conosciate appunto la gamma di queste sei sfumature che vediamo in questa prossima slide. In questa vi lascio solamente lo spunto ad un video che è molto bello, fatto molto bene, molto chiaro, dove dovreste guardarlo tutti, dura 7 minuti, non potevo metterlo all'interno di questa nostra video lezione perché sennò andavamo fuori tempo, però lì c'è il link, lo trovate anche su YouTube. Eh, però le sei licenze, vedete, sono, fatte, sono formate dall'incrocio di queste quattro clausole base, no? che sono le quattro caratteristiche delle licenze Creative Commons che poi danno il nome alle, eh, alle sei licenze, che sono queste qua, cioè queste sono le famose sfumature di grigio, no? cioè dovremmo mettere probabilmente invertire la slide, sdraiarla e avremo attribution dalla parte destra, cioè dove c'era quasi vicino al pubblico dominio, e attribution o commesso a demo derivatives, l'ultima dalla parte un po' più nera dove c'è il copyright. Però vedete che ho messo 6 più 1, perché? Perché c'è anche il CC0. 6 più 1 perché il CC0 non è, come ho spiegato prima, tecnicamente non è una licenza, è un atto di rinuncia ai diritti e quindi non è classificabile come licenza creative commons, però appunto è in quella posizione lì, cioè equivale ad un pubblico dominio, anche se artificiale. E poi appunto scendendo abbiamo le licenze che man mano aggiungono delle restrizioni, questa è la più libera, attribution, cioè chiede solamente che l'autore venga riconosciuto come, come fonte originaria e nient'altro, poi attribution share alike che, che, che è quella che utilizzo per, per questo video, per queste slide che quindi conoscete già e che è quella utilizzata da Wikipedia, eh, poi c'è attribution no derivatives che non consente le opere derivate e poi iniziano cioè sostanzialmente ci sono le stesse tre licenze con l'aggiunta del non commercial cioè la distinzione tra utilizzi commerciali e non commerciali quindi un attribution no commercial share like è più o meno la stessa cosa di quella della mia licenza, la licenza utilizzata per, per, questo, per questo video ma non consente gli usi commerciali quindi fa una distinzione cioè se, lo fa, se utilizzi le mie slide per scopi commerciali lo puoi fare non lo puoi fare, se lo fai invece per scopi, eh, diciamo, di eh, no profit divulgazione culturale in ambito didattico, invece lo puoi fare. Ehm, come si... Eh, ah, ecco, scusate, questa slide, se cioè, stavo già andando oltre, ma questa slide è fondamentale, questa è un'infografica fatta benissimo, fatta da un certo fotter che è segnalato qua, eh, vabbè, si è nascosto, <ride> però eh, è un... Eh, Bravo diciamo, designer di infografiche, è a sua volta rilasciato sotto licenza CC BY SA, che vi funge da proprio mappa orientativa. Questa dovreste stamparvela e tenervela lì di fianco perché, grazie a questa slide, voi sapete di fatto cosa dovete fare, cosa potete fare con ogni opera che trovate con licenza CC. Cioè, trovo una, una fotografia che è sotto non so, CC BY NC, io vado di fianco qua a destra e vedo cosa posso fare e cosa non posso fare, oppure trovo una cc by ncnd, vado di qua e vedo cosa posso fare e cosa non posso fare, quindi questa è davvero un'infografica molto molto intelligente a prova di, di bambino di scuola elementare, davvero di scuola, di scuola primaria. Ehm, arriviamo ad una parte più operativa che è sicuramente è quella che interessa, ovvero come applico una le licenze Creative Commons, le licenze Creative Commons non si registrano questa è una delle grandi leggende, no? Da un lato abbiamo spiegato che cioè le licenze creative commons non sono una fonte di tutela, una forma di tutela delle opere, perché la tutela viene dal diritto, non dalla licenza: mi raccomando, questo concetto è fondamentale: le licenze non tutelano, ehm, le licenze liberano l'utilizzo delle opere, le licenze creative commons, quindi non danno una tutela in più, ehm, e nello stesso tempo, eh, eh, cioè, sono, sono strumenti che ci aiutano a eh, liberare le opere mantenendo comunque quel, quel legame no? cioè, non, sono, non è un CC0 quindi mantengono un legame con l'autore ecco perché alcuni cadono nell'equivoco del, del, del, dell della licenza che è tutelata che è una forma di tutela in più no? cioè, l'autore che aggiunge questo attribution pensa che, eh, gli dia una, che questo attribution dia una garanzia in più in realtà la legge già prevede che, che l'autore debba essere riconosciuto. le creative com servono per fare per fare una, andare nella direzione opposta, andare nella direzione della libera fruibilità, nella libera concessione delle opere. Okay? Ehm, dicevo, l'autore che vuole applicare una, eh, sua, su, su una sua opera una licenza di Creative Commons può farlo passando da qua. Ovvero... Eh, Passando dal sito CreativeCommons.org, choose, dove vi stavo dicendo che non vengono registrate le opere, cioè voi non è che, state, non è che fate un upload della vostra opera e Creative Commons la registra da qualche parte, non è così, spesso questo è un equivoco che passa. In realtà Creative Commons vi guida semplicemente alla scelta del, della licenza che fa il caso vostro e vi fornisce dei metadati, cioè vi fornisce una stringa di codice che voi potete andare a eh, nascondere, infilare nel file della vostra opera. E questo è rappresentato in questo screenshot che vi ho messo, purtroppo non abbiamo il tempo per fare tutta la procedura dal vivo, ci sono i miei video di altri corsi che ve lo spiegano meglio, però sostanzialmente cosa fate? Andate sul sito Creative Commons, rispondete a queste, a queste domande, due domande che sono consenti che vengano condivisi adattamenti della tua opera e permetti che la tua opera venga utilizzata a scopi commerciali, rispondendo a queste due domande, sì, no, sì, no, fintanto che lui vi, genera, vi dice qual è la licenza che avete scelto e sotto vi fornisce, vedete qua a destra, i metadati per poter ehm, metadatare il vostro file, il vostro file musicale, la vostra foto e via dicendo e poi in un'altra schermata che è facoltativa possiamo dire vi permette di aggiungere ulteriori metadati, non so il nome dell'autore il nome del, del, del, del il sito web a cui volete che venga, che venga Collegata, che venga collegata all'opera, l'opera originaria da cui voi avete fatto un'opera un derivata e via dicendo, no? ma sono semplicemente dei metadati in più, quindi non è che vi danno una tutela, danno però sicuramente un'informazione in più agli utenti, agli utilizzatori, ai cosiddetti licenziatari dell'opera, quindi sarebbe utilissimo conoscerli e utilizzarli, cioè sarebbe indicato utilizzarli però visto che noi stiamo parlando dei, del, del lato degli utilizzatori, guardiamo cosa succede quando siamo dall'altra parte, cioè cosa succede quando ci, ci servono delle opere sotto licenza Creative Commons e eh, le andiamo a cercare sulla rete no? tendenzialmente e lo facciamo dove? Lo facciamo o su un motore di ricerca specifico, cioè un motore di ricerca ad, appositamente creato per cercare opere sotto Creative Commons e questo è uno, cioè è il motore di ricerca fatto da Creative Commons e vedete lo trovate all'indirizzo search.creativecommons.org. vi si apre una semplice schermata da classico motore di ricerca ehm, e lui va a cercare mettendo un filtro vedete qua sotto vi permette anche di eh, tagliare la vostra ricerca renderla molto più, ehm, molto più precisa cioè io voglio solo i contenuti che siano ad esempio modificabili e adattabili, perché devo fare un'opera derivata, mi serve un'immagine per fare, ecco, sono l'ufficio turismo, del, sono una, una biblioteca o una scuola che, che deve fare una ricerca sulla Sardegna e ehm, ho bisogno di immagini della Sardegna che siano liberamente utilizzabili ma anche modificabili perché devo fare un'infografica, devo, devo ritagliarle e modificarle, ok, quindi già qua lui mi permette di applicare questo filtro ma in realtà questo filtro lo mette già Google, nel senso che questo è uno screenshot che ho fatto, utilizzando proprio l'esempio della Sardegna, mi serve un'immagine rappresentativa della Sardegna, non so, questa è probabilmente la, sì, questa è la, la spiaggia di Stintino, e ehm, mettendo, ho messo genericamente Sardegna, lui mi ha aperto delle immagini e senza mettere nessun filtro, lui mi dà tutte quelle che Google, che Google Immagini indicizza, cioè tutte. Ma Aprendo la tendina diritti di utilizzo che quasi nessuno mai, come dire, si, si trova sotto strumenti, no? il tastino strumenti, si aprono una serie di filtri che comprendono anche i diritti di utilizzo e quindi eh, filtrando nei diritti di utilizzo vedete che potete scegliere opere con licenza Creative Commons e quindi già da lì Google non vi dà tutto, vi dà solo le immagini che rispondono alla parola Sardegna che sono sotto licenza Creative Commons, oppure sotto altre licenze che, di cui oggi non parliamo perché sono licenze commerciali che, che, che, che andrebbero lette di volta in volta. Vi invito comunque di, a, a leggere ogni volta la licenza, cioè si apre un'immagine un e dovreste poi andare a, a, nella fonte originaria, quindi non, non fermarvi a Google, a Google Immagini, ma aprire il sito della fonte originaria e vedere, verificare qual è sotto la licenza. Eh, Nient'altro, nel senso che questo era il percorso che, che, che, che ci, ci tenevo a, a presentarvi, sulle licenze Creative Commons, come vi dicevo, ci sono tanti tanti eh, Video, miei video con, con ehm, approfondimenti, con riflessioni, ma anche con eh, la descrizione operativa di come si mette una licenza a secondo il, del tipo di opera non riuscivamo a farlo ovviamente in un'ora, anzi sono, sono, sono già andato lungo in questo, in questo secondo approfondimento eh, confido che, che, che, questi, che questi spunti vi, vi, vi aiuteranno per il futuro e da, da qua in poi avrete un, un livello di consapevolezza maggiore su queste tematiche e che vogliate diffondere il verbo, nel senso che se, se questi video vi sono piaciuti visto che io li ho messi anche sulla mia pagina youtube, sul mio, sul mio canale youtube e sulla mia pagina facebook, quindi sono visibili anche al di fuori dell'evento eh, Moodle Mood eh, potete condividerli, farli vedere ad altre persone e magari chissà mai che mettiate un semino <ride> proficuo e che qualcuno pian piano conosca meglio questi argomenti quindi mi, vi aspetto su questi miei tre canali facebook, twitter e linkedin e Dulce sinfundo, eccola qua Oltre a ringraziarvi per l'attenzione vi segnalo che questa mia presentazione e questo mio video sono sotto licenza Creative Commons Attribution Share Like. Cliccando arrivereste, ve lo faccio vedere, si aprirà il browser, però arrivate alla licenza Creative Commons, eccola qua. Così finalmente la vedete. Direi che è un... anzi ve la faccio vedere in italiano così la conoscete meglio. Eccola qua, attribuzione condivide lo stesso modo 4.0 con, guardate le famose due anime, tu sei libero di, cioè le libertà concesse, alle seguenti condizioni, le condizioni imposte che sono solamente due in questo caso. Direi che questa è una degna conclusione, vi ringrazio e in bocca al lupo per tutto per le vostre attività creative online e finalmente nel pieno rispetto del diritto d'autore. Grazie arrivederci.